pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica celebriamo la solennità dell'ascensione al cielo di gesù ed è una splendida occasione per riflettere anche sulla nostra meta il cielo e la via per giungervi Gesù, dopo essere morto e risorto, per 40 giorni si è manifestato vivo ai Suoi discepoli. Dopodiché torna al Padre con la Sua umanità glorificata, da lì intercede per noi inviandoci lo Spirito Santo e ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un posto. Gesù così ci rivela la meta del Suo cammino, il Padre. La vita di Gesù è un viaggio, viene dal Padre, compie la sua missione, vivendo sempre unito al Padre, e vi ritorna dopo la morte. Questo ci ricorda che anche la nostra vita è un viaggio. Anche noi siamo chiamati in questa vita a conoscere l'amore del Padre, ad affidarci a Lui e ad incontrarlo, immergendoci in Lui dopo sorella morte. Siamo dei pellegrini in cammino verso casa, in cammino verso il cielo. E che cosa è il cielo? L'eterna comunione con Dio, l'essere partecipi della sua vita, della sua divinità, l'essere immersi nella sua beatitudine. San Paolo dice cose che occhio mai vide, né orecchio mai udì, né mai entrarono in cuore d'uomo. Queste Dio ha preparato per coloro che lo amano. I santi chiamavano il cielo la festa che non finisce. Ma pensate che bello, ritrovarci in Dio, conoscerci e riconoscerci in Lui. Sì, infatti saremo noi, il nostro io profondo, la nostra anima, e partecipi della sua divinità ci riconosceremo, riconosceremo chi siamo stati gli uni per gli altri sulla terra, riconosceremo i meriti degli altri, il bene che gli altri hanno compiuto e i benefici che ha apportato alla nostra vita, anche persone che non conoscevamo e magari offrendo i loro sacrifici, le loro sofferenze, hanno giovato anche a noi tentazioni superate, difficoltà attraversate, grazie anche all'offerta di tanti, alla preghiera di tanti. Mie cari, se già ora in questa vita viviamo degli assaggi meravigliosi di cielo, in comunione con Dio, quando compiamo il bene, pensando vorrei non finisse mai, quanto più bello sarà nell'eternità immersi in Lui, ritrovandoci insieme nella gioia con tutti gli angeli e i santi, la nostra meta è il cielo. Perché ci fa bene ricordarlo? Per riossigenare il nostro cuore, certo, ma non solo. Ricordarlo ci aiuta a ricentrare il nostro cammino. Noi siamo pellegrini. Il dramma serio, diceva un padre della chiesa, è quando da pellegrini finiamo a fare i turisti, lasciandoci attrarre dai bei paesaggi dimenticando dove eravamo diretti. In genere, quando si parte per un viaggio, si organizza il viaggio in base a quella meta. Ad esempio, se dovessimo andare al mare alle Bahamas, non ci porteremo dietro il cappotto e, quando dobbiamo raggiungere un luogo, cerchiamo di prendere il tragitto più breve e di essere attenti a non sbagliare strada. Ecco, qualcosa di analogo accade nella vita spirituale. Già ora siamo chiamati a conoscere il Padre, ad affidarci a Lui, a vivere uniti a Lui, in Cristo, in forza dello Spirito Santo, ed essere pronti all'incontro con Lui. Siamo dei pellegrini, abbiamo una meta e dunque è importante imparare a discernere in base alla nostra meta, imparare cioè a distinguere ciò che è secondo il cielo da ciò che non lo è. Ad esempio, iniziare a chiederci, ma questa scelta mi avvicina o mi allontana dalla meta? Questa cosa è secondo il cielo. Quando comparirò davanti a Dio di questa cosa me ne vanterò o me ne vergognerò? Questa situazione per la quale me la prendo tanto, ma ne vale davvero la pena? Lewis, nel meraviglioso testo delle lettere di Berlick, scrive che l'opera del tentatore è farci pensare all'immediato e non all'eternità, farci pensare e assolutizzare solo le cose della terra, immediate, piccole fugaci, ma non farci pensare al nostro vero fine. Ed ecco che spesso ci attacchiamo possessivamente alle cose, agli affetti, assolutizziamo e andiamo in cerca di onori, riconoscimenti, carriere, chissà che cosa, dimenticando dove siamo diretti. San Filippo Neri amava ripetere, preferisco il paradiso, agli onori, alle cariche, a tutto ciò che poteva essere ambizioso, agli occhi degli uomini, lui preferiva il cielo. Dunque, miei cari, imparare a orientare la vita verso la meta, per non correre il rischio di girare a vuoto, o peggio ancora, di fallirla. Ora i discepoli contemplano Gesù salire al cielo mentre li benediceva. Benedire in ebraico significa volere la vita e solo la vita. Quest'atto sacerdotale è in fondo anche paterno, che il padre compiva nel momento della morte, quando benediceva i figli lasciando loro i suoi beni perché portassero avanti la loro missione, Ecco, i discepoli contemplano Gesù salire al cielo e poi, e poi dovranno attendere lo Spirito Santo per poi partire per la loro missione. Il Signore sale al Padre e manda lo Spirito Santo perché ognuno di noi, con la potenza d'amore di Dio nel cuore, sia protagonista della sua vita, ci consegna una missione. Ognuno di noi ha una missione ed è una missione. Come Chiesa siamo chiamati a testimoniare quest'amore grande, ad annunciare il Signore risorto, e ciascuno di noi nel suo piccolo è chiamato a seminare amore nella sua vita. La vita viene una volta nell'eternità e saremo per sempre quanto avremo amato qui, né più e né meno. Dunque chiediamogli la grazia di vivere in pienezza il nostro qui ed ora. Ad esempio, sei sposato? Ama, donati fino in fondo, dai la vita per la persona che hai accanto, aprendoti con essa generosamente alla vita. Sei genitore, prenditi cura dei tuoi figli, dedicagli tempo, forza, attenzioni. Sei presbitero, religioso, religiosa, cerca con tutto il cuore il Signore, spenditi con amore per le anime che ti sono affidate, specie per gli ultimi, per i poveri. Nel lavoro che compi, mettici il cuore sapendo che contribuisci a rendere il mondo più bello col tuo servizio. L'ascensione e la glorificazione di Gesù ci dice l'esito felice di chi si è fidato del Padre vivendo per amore. In Lui la vita non è tolta ma trasformata, in Lui ogni atto d'amore non è perduto ma ritrovato. Siamo chiamati a camminare verso il cielo, a vivere atti validi per il cielo, vivere con lo stile di vita di chi sta andando verso il cielo. Una volta una persona incontrò San Giovanni Bosco che camminava e gli chiese «Don Giovanni, dove va?» e lui rispose «Vado in paradiso». E mi fece concludere lasciandovi la testimonianza di Chiara Corbella, questa donna meravigliosa, morta soli 28 anni, che ci testimonia la potenza, la bellezza di questo camminare verso il cielo. Chiara ha fatto un cammino di fede con l'allora fidanzato e poi marito Enrico, abbracciando la strada del matrimonio. Durante la prima gravidanza le viene diagnosticata una alla figlia Maria. I due giovani sposi decidono di dare alla luce la figlia che nasce, viene battezzata e muore tra le braccia dei genitori. Chiara, affidandosi a Dio, dice «Non è importante la durata, non capisco, ma deve essere così». E il papà Enrico scrive in ricordo di Maria «La vita è meravigliosa, per questo ti abbiamo cercata. Non importa quanto tempo passeremo insieme, a noi importa quel che sarai, ogni cosa non conta veramente. Il necessario è conoscere il padre e prepararsi a questo incontro e tu sei nata pronta e non so dirti quanto siamo orgogliosi di te. Anche durante la seconda gravidanza al bambino che porta in grembo, Davide, sono diagnosticate grave malformazioni. Ancora una volta fidandosi di Dio, amanti della vita, Chiara ed Enrico lo danno alla luce, lo fanno battezzare e tra le braccia lo accompagnano al cielo. Alla terza gravidanza tutto procede bene per il figlio Francesco, ma la diagnosi in Fausta questa volta tocca a lei, Chiara. Dopo un primo intervento chirurgico rimanda a chemio e radioterapia solo dopo il parto, ma ormai sarà troppo tardi, Chiara ha metastasi ovunque, e la lettera meravigliosa che ha lasciato al figlio Francesco è una splendida sintesi di tutta la sua vita. Carissimo Franci, oggi compie un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni e così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti. Per quel poco che ho capito in questi anni posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita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 Tu ti chiami Francesco, perché San Francesco ci ha cambiato la vita e speriamo possa essere un esempio anche per te. È bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui su questa terra, con Dio come guida. Sappiamo che sei speciale e hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena.